il Vescovo di Roma Leone, di fatto così è successo, creò eh, malcontenti e scismi. Eh, devo dire che ancora oggi ci sono delle santissime chiese, eh, tipo pensate alla chiesa ortodossa copta che non è calcedoniana, non ha riconosciuto questo concilio, riconosce solo fino ad Efeso sono ovviamente in comunione lo stesso con noi per il semplice motivo che sono dei martiri, da sempre. Quindi, e poi di fatto nella, nella, nella concretezza è soltanto una, eh, potremmo dire, l'eresia che vivono è un'eresia più formale che materiale, Ecco. quindi non stiamo a fare gli schifiltosi, direbbe qualcuno. Eh, noi non, con, non guarderemo i 27, i 27 canoni disciplinari perché sono fuori dal nostro contesto storico, mentre invece dovremo vedere il fatto che per alcune fonti storiche 500, per altri 600 padri conciliari, successori ovviamente degli, degli apostoli e dei loro successori, con la simchà, con l'imposizione delle mani, parteciparono a questo, a questo concilio importantissimo. Prima di iniziare la lettura devo dirvi che questo concilio è tuttora in occidente, considerato una pietra un po' di inciampo alla teologia dell'Ottocento e del Novecento e perché no, anche ormai del 2000, per il semplice motivo che pone dei paletti talmente rigidi, talmente ortodossi appunto, che mal si conciliano col nostro modo di ragionare, non solo in teologia ma un po' in tutti i campi dell'umana vicessitudine e quindi e dell'umana vita. Quindi ehm, sappiate che questo concilio voi lo troverete sempre. Ehm, come posso dire, ci sono, diciamo, sempre, dei tentativi di fare un'esegesi diversa da quello che i padri conciliari di lingua greca avevano sottoscritto: l'esegesi del concilio, la rilettura, la riproposizione del concilio. Di Calcedonia secondo la nostra mentalità. Ecco, eh, da, questa, da, questa, da questa situazione mi raccomando, anche se noi siamo qui in un canale in Occidente, dobbiamo fuggire, fuggire come la peste. Perché? Perché se per caso dovessimo anche noi cadere in questa situazione, vuol dire che il cristianesimo nell'ortodossia non c'è più. E visto che c'è, non dobbiamo caderci, visto che non è vero che non c'è più, ma c'è, non, do non dobbiamo caderci. Non dobbiamo caderci? Sicuramente cercare di spiegare le motivazioni eh, dogmatiche vincolanti per la fede. Se uno vuole essere cristiano, nell'ortodossia, che questi concili questo concilio lo dà con il linguaggio di oggi, sicuramente, ma non con la mentalità. Dobbiamo essere fermi su alcune posizioni. Ecco, eh, comunque, questo è un problema che comunque non mi riguarda personalmente. Perché voi farete l'uso che volete di queste informazioni e possiamo iniziare la lettura e il commento Dovr diciamo che diciamo che eh, non ci vorrà secondo me non ci vorranno tantissimi tantissimi tantissimi video per questa per questa per il commento parola per parola io ve lo faccio ovviamente in italiano di questo concilio però eh, non escludo che in itinere eh, per non appesantire molto il video ehm, possa tagliare qualcosa e quindi ra magari raddoppiare, fare parte prima e parte seconda. Comunque l'inizio, è ehm, il testo dogmatico, è la lettera di Leone, di Papa Leone di Roma a Flaviano Vescovo di Costantinopoli su Eutiche. Eutiche vorrei farvelo scoprire leggendo il testo eutiche, vi posso dare solo questo piccolo accenno, poi ne parleremo di utiche, evidentemente, visto che se dobbiamo, dobbiamo parlare dell'eresia monofisita, non possiamo non parlare di utiche. Però per farvi capire che le eresie nascono tra vescovi, papi, eh, eh, patriarchi, eh, presbiteri, monaci, i laici non hanno mai, hanno aderito, ma non hanno mai creato eresie, mm, mai. Poi se nel, nel, dopo il 2000 cominciamo anche a noi là, cioè a creare le eresie, eh, andiamo a giocare a bocce. Quindi vorrei che emergesse la figura, la psicologia, la dottrina della monophysis, no? dell'unica natura, che poi non è che sia unica, diciamo che una viene assorbita dall'altra, ma lo vedremo strada facendo, cioè quella umana viene assorbita da quella divina, ma non è così, questa è un'eresia, ma lo vedremo str strada facendo, l'importante è che, e questa è l'ultima raccomandazione, chi vuole fare un cammino di un certo tipo didattico, mi raccomando, queste cose risentitele più volte, non tanto per sentire la mia orribile voce, che sembra Alberto Tomba quando faceva le interviste, ma quello che leggo è importante. Ecco perché, perché leggo il testo del Concilio, il Concilio di Calcedonia. Letta la lettera della tua dilezione, che ci meravigliamo sia stata scritta così tardi. E scorso l'ordine degli atti dei vescovi, finalmente abbiamo potuto renderci conto dello scandalo sorto fra voi contro l'integrità della fede, perché, come tutte le eresie, nascono in Oriente o nel Nord Africa, poi vengono trapiantate ovviamente anche nel mondo occidentale. Quello che prima sembrava oscuro, ora ci appare in tutta la sua chiarezza. Eutiche, che ricordiamolo, era vescovo di Costantinopoli. Eutiche che pareva degno di onore per la sua dignità di sacerdote, col termine di sacerdote si intende sempre il Vescovo, in questa tipologia no? che il sacerdozio dell'Antico Testamento si riflette nel Nuovo Testamento, come i diaconi con i Leviti, Eudì, che si rivela come molto imprudente e incapace. Sono termini guardate, che per la letteratura dell'epoca sono assolutamente misurati, il testo, Latino, noi abbiamo ovviamente l'epistola redata in latino, è esattamente così, eh? sono misurati rispetto alla, diciamo, agli anatemismi tipici dell'epoca. Incapace tanto che si può applicare lui la parola del profeta, rifiuta di capire e di compiere il bene, iniquità trama nel suo giaciglio. Ovviamente qui non è il profeta, ma si fa riferimento a Salmo 35, versetto 13. Quattro. però tante volte anche il salmista viene definito profeta anche perché ci sono tante profezie nei salmi e va bene che vi può essere infatti di peggio domanda retorica che pensare cose impie e non volersi sottomettere ai più saggi e ai più dotti ecco, interessante perché qui cominciamo a vedere che eh, il carisma della didascalia e, e quello che gli ebrei chiamano anche i saggi, cioè i hachamim è travasata, finalmente dico, siamo già alla metà del V secolo, anche negli orizzonti e nelle latitudini anche della cristianità indivisa. Cadono in questa stoltezza quelli che, incontrando qualche punto oscuro nell'accostarsi alla verità, oscuro nella scrittura, non ricorrono alle testimonianze dei profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento, alle lettere degli apostoli o alle affermazioni dei Vangeli, notare l'ordine crescente, ma a se stessi, e diventando maestri di errore proprio per non aver voluto essere discepoli della verità, cadono in eresia. Allora, domanda retorica. Che tipo di conoscenza può avere delle sacre pagine del Nuovo e dell'Antico Testamento chi non sa comprendere neppure i primi elementi del simbolo apostolico? Questa è una domanda, eh? Questa è una domanda. Quindi c'è già rimando al Niceno, come valore probante insieme alle scritture. Ciò! che nell'universo è proclamato, l'universo si intende la cattolicità della Chiesa, cioè l'universalità, ciò che nell'universo è proclamato dalla voce di tutti i candidati al battesimo non è ancora compreso dal cuore di questo anziano. Non sapendo perciò quello che deve pensare sull'incarnazione del Verbo di Dio, ridagli il problema. Là abbiamo visto due persone Dio ci perdoni se riferiamo a questa bestemmia. Qua vedremo invece la unica natura, che è altrettanto una bestemmia, ma ripeto, sentiamo cosa dicono coloro i quali hanno censurato questa eresia. Ripeto, non sapendo perciò quello che deve pensare sull'incarnazione del verbo e non volendo applicarsi nel campo delle scritture per attingervi, che cosa? Luce per l'intelligenza, avrebbe almeno dovuto ascoltare con attenzione la comune e unanima confessione, ovviamente di tutte le Chiese, con cui la comunità dei fedeli professa di credere in Dio, Padre Onnipotente, e in Gesù Cristo Suo unico Figlio, Nostro Signore, nato dallo Spirito Santo e da Maria, da Maria Vergine. Tre affermazioni che distruggono le elucubrazioni di quasi tutti gli eretici, le elucubrazioni di tutti gli eretici, quasi tutti, dice. Se infatti si crede che Dio è onnipotente Padre, si dimostra con ciò che il Figlio è a Lui coeterno, in nulla diverso dal Padre come natura, ovviamente, perché è Dio, Gesù è Dio, nato da Dio, diremmo nato da Dio, onnipotente, onnipotente da onnipotente, coeterno dall'eterno, è l'eternità la sua natura. Sapete che l'eternità è il non scorrere. Non è né posteriore nel tempo, né inferiore per potenza, né dissimile nella gloria, vado piano così, prendete appunti, né diverso per essenza, quella intima. Questo eterno figlio unigenito dell'eterno padre è nato da Spirito Santo e da Maria Vergine. Questa nascita nel tempo non ha tolto né aggiunto nulla a quella divina ed eterna generazione, immutabile, prima del tempo, ma fu consacrata interamente alla redenzione dell'uomo, ingannato per vincere con la propria forza la morte e distruggere il diavolo che ha il potere sulla morte e qui fa la citazione di Ebrei 2,14 quindi il concilio qua meglio in questa lettera che è poi documento conciliare a tutti gli effetti di condivisione, di accettazione di, di, di, di, di, di, di comunione si dice si limita al discorso del della, della missione nel tempo del tetagramma incarnato del logos limitatamente al discorso della redenzione non si fa riferimento ad altri elementi altrettanto importanti che poi emergeranno anche in altri, in altri documenti conciliari come la divinizzazione che è altrettanto importante il famoso per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo ma anche per noi uomini non solo per la nostra salvezza ecco qui si limita a questo Molto probabilmente perché eh, Leone era molto sensibile su questo elemento, diciamo su questo dato, su questa dimensione soteriologica, salvifica, no? Tu cur, potremmo dire, di Gesù. Interamente alla redenzione dell'uomo ingannato. Ingannato con la propria forza per vincere la morte. Noi non potremmo vincere l'autore del peccato e della morte se colui che non può essere contaminato dal peccato, si sta parlando di Gesù, nel soggetto alla morte non avesse assunta e fatta sua la nostra natura. Perché di fatto Eutiche non la negava, ma la considerava talmente confusa e mischiata che quella divina ne aveva avuto il sopravvento. È come mettere una goccia d'acqua in un barile di vino, dove il, baril dove il vino chiaramente è la natura di Dio e l'acqua è la natura dell'uomo. Non a caso ho detto, fatto questo esempio perché l'acqua nel calice eucaristico c'è sempre, per motivi storici, chiaro, per temperare il vino che era sempre molto denso, però unire la natura divina con la natura umana è un gesto eh, che manifesta ovviamente la totalità della persona, del verbo incarnato. Ed infatti fu concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre. Bello che usa Vergine Madre perché è Vergine in quanto eh, sottolinea la natura divina, Madre in quanto sottolinea la natura umana di Gesù, che lo diede alla luce senza perdere la propria verginità come l'aveva concepito rimanendo Vergine. Nel senso che il testo biblico fa intendere secondo quella che era tradizione eh, dei padri, che la virginità successiva non è per un problema morale, anzi, anzi, morale sarebbe stato, eh, secondo la legge ebraica, e non solo, le, eh, da parte de, de, de, dell'uomo e della donna, il darsi con la benedizione di Dio, questo non c'è alcun dubbio, ma il fatto che abbia volontariamente fatto questo lo si fa, secondo la tradizione per garantire a noi che non c'è stata alcuna collaborazione di seme maschile. Ecco perché Elisabetta esclamò, ed ecco perché, Leone lo ricorda, benedetto è il frutto del tuo grembo. Perché se fosse stato solo il frutto del grembo, secondo la mentalità ebraica, non solo dell'epoca, sarebbe stato giustamente il frutto del grembo di suo marito di Giuseppe Lozzadichi, giusto. Ma se Eutiche non era capace di attingere da questa purissima fonte primigenia no? della fede cristiana, quell'esatta comprensione della verità, perché la propria cecità l'aveva oscurato e aveva oscurato per lui qualcosa, lo splendore di una verità così evidente, avrebbe dovuto sottomettersi alla dottrina del Vangelo, quando Matteo dice genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo, cioè le toledot l'assunzione della carne che viene addirittura da, da Abramo. no? Egli avrebbe dovuto anche chiedere alla predicazione apostolica, distruirlo e leggere nella lettera ai Romani, là dove dice Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio, che... Egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo nato da stirpe di Davide secondo la carne e Romani ovviamente capitolo 1 i primi tre versetti che noi conosciamo bene. Avrebbe dovuto rivolgere il suo religioso interesse alle pagine dei profeti e trovare la promessa di Dio ad Abramo quando dice saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra. E qui cita il testo greco di Genesi 22. 18 per non dubitare dell'identità di questa discendenza avrebbe dovuto anche seguire l'apostolo che dice ore appunto ad abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse non dice la scrittura ai tuoi discendenti come se si trattassero di molti ma alla tua discendenza come a uno solo, cioè il Cristo, Galati 3,16. Quando si parla di apostolo, si parla sempre di Paolo, se no c'è il nome dell'apostolo. Avrebbe anche compreso con l'orecchio del cuore la profezia di Isaia, quando dice: Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che darà nome Emanuele, che viene interpretato Dio con noi, questo Isaia, lo conosciamo, no? Questo brano di Isaia. Isaia 9, 7, scusate, 7, 44. Avrebbe letto anche con fede le parole sempre dello stesso profeta, quello nel capitolo 9: Un bambino è nato per noi, un bambino, un bambino è nato per noi. C'è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità, ed è chiamato consigliere amminabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. E questo è Iseia 9.6. Devo dire che questa è la traduzione greca. Noi l'abbiamo nei Vangeli, certamente, però è nella traduzione della 70, perché nel testo masoretico è un pochino diverso. E non direbbe, con inganno, sempre ovviamente eutiche, che il verbo si è fatto carne, in modo che il Cristo nato dalla Vergine avesse la forma di un uomo, ma non la realtà del corpo materno. Ah! Vi manderò poi chiaramente un video dove si parla di questo discorso della natura presa da Maria, quindi ha parlato proprio di corpo materno. Forse egli può aver pensato che il nostro Signore Gesù Cristo non ha la nostra natura per il fatto che l'angelo mandato alla Beata Vergine Maria disse lo Spirito Santo scenderà su di te e la forza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra, perciò il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio citazione ovviamente di Luca, Luca 1,35. Quasi che essendo il concepimento verginale opera divina, il corpo concepito non fosse della stessa natura della madre. Ma quella generazione singolarmente è successo solo lì. Altro che miracoli di spermatozoi creati. Scusate, ma quando sento queste cose dico, ma... Singolarmente, mirabilmente, è mirabile questo concepimento. È mirabilmente singolare, non deve essere intesa come se la novità della creazione avesse annullato ciò che è proprio del genere umano. Lo Spirito Santo ha reso feconda la Vergine, ma la, la realtà del corpo proviene dal corpo, un corpo creato, un corpo sì. E mentre la sapienza si edificava una casa, Proverbi 9, 1, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, Giovanni 1,14. cioè in quella carne che aveva assunto dall'uomo, ovviamente da Maria, eh, l'uomo Gesù razza umana, e che ha animato con il soffio di una vita razionale, l'anima creata di Gesù, l'anima creata di Gesù, forma del corpo, creata dalla creazione di Maria, cioè, ma da Maria creata... Creatura, ecco, creata da, da, da, presa da Maria Creatura, e questa anima, ecco. Quindi, la proprietà di ciascuna delle due nature, qui adesso passiamo all'altro argomento, è salva e concorre a formare che cosa, a, diciamo a formare, a rendere manifestata che cosa? Qui dice formare, però si intende che non che sia una composizione, eh, attenzione, eh, perché se no è un problema, però dice a formare una sola, una sola persona. E quindi è la maestà che si rivestì di umiltà. La forza di debolezza, l'eternità di ciò che è mortale caduco. E per poter annullare il debito della nostra condizione, una natura inviolabile, ovviamente, come quella divina, si unì ad una natura capace di soffrire perché come esigeva, esigeva la nostra condizione un identico mediatore di Dio e degli uomini l'uomo ovviamente è Gesù Cristo di lui che avevamo bisogno prima Timotio 2,5 e così potesse morire comunicatio idiomatum no, il figlio di Dio secondo una natura non potesse morire secondo quella divina e questo è un testo che, cioè un riferimento di un testo già fatto ampiamente nelle puntate precedenti. Nella completa e perfetta natura di vero uomo, quindi, è nato il vero Dio. Completo in ciò che è suo, completo in ciò che è nostro. Diciamo nostro. Cioè che il Creatore mise in noi dal principio e assunto per restaurarlo. Il Signore ha preso su di noi tutta la natura. Qui usa il termine restaurare. In altri passi è per renderlo ancora più alto di ciò che era prima. Quegli elementi infatti che l'ingannatore introdusse, e l'uomo ingannato accettò, non lasciarono alcuna traccia, nessuna traccia lasciarono nel Salvatore. Né per aver partecipato a tutte le nostre miserie, tipo l'ignoranza, tipo la fame, tipo il dolore, tipo la morte, ma anche partecipe... E fu anche partecipe dei nostri peccati, assumendoli fino al giorno del battesimo. Egli prese la forma di servo, senza la macchia del peccato, elevando ciò che era umano, ecco la dimensione divinizzante, elevante, sanante, redentiva. Senza abbassare ciò che era divino. Oggi invece si dice che Gesù si è abbassato, ciò che era divino si è abbassato. Non che ha assunto, che si è abbassato, quindi è diventato, si è immanentizzato. Quindi va dove va il mondo. Insomma. Capite perché è importante la Cristologia? Basta una parola e salta, salta tutto, come nel DNA, adesso è perfetto: perché quell'abbassamento aspetto si chiama kenotico con la K, eh? si chiama dimensione kenotica, così almeno dice Paolo usa questo termine, questa diciamo kenosi per cui egli da invisibile si fece visibile nella natura perché eh, la visibilità fisica non corporea, fisica già nel nell'Antico Testamento era stravisibile, stra chiedete a Mosè, eppure essendo creatore e signore di tutte le cose vuole essere uno dei mortali creando appunto attraverso il corpo di Maria creato un corpo lui diventa così, corpo, fu con della misericordia, ma non mancanza di potenza. Ha voluto vincere mettendosi dalla nostra parte, non vincere dall'alto. Per quale motivo? Perché noi non avremmo capito i gesti, l'amore che ha, se non attraverso dei gesti concreti. Chi può dubitare dell'amore di Gesù quando lo vedete morire in croce? Solidare con noi fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò chi essendo di natura divina creò l'uomo, si è fatto uomo nella forma di servo, ne va da sé quello che succede. Ciascuna natura conserva, e questo è importante, senza difetto, ciò che l'è proprio. E come la natura divina non sopprime quella di servo, come pensava Utica così la natura di servo non diminuisce quella divina. Il, dialogo, il, dialogo, il diavolo, l'ufficio angelico, quindi negativo, si gloriava del fatto che l'uomo, ingannato dalla sua frode, del diavolo, aveva perduto i doni divini. Pensate all'immortalità. No. Era stato spogliato dell'immortalità ed era andato incontro ad una dura sentenza di morte e ancora del fatto che nei suoi mali aveva trovato un certo conforto in un compagno di diciamo di perdizione e che Dio, secondo giustizia, aveva dovuto mutare il suo disegno verso l'uomo che aveva minacciato con tanta dignità. Ci fermiamo qua perché la prossima volta avremo alcune, alcuni passaggi dogmatici di una bellezza sconvolgente. Ho sforato di un minuto e mezzo, mi perdonate. Ciao e alla prossima.